punto di forza del sito è la ricchezza dei contenuti didattici, ognuno ha sviluppato cose diverse, qui hanno sviluppato maggiormente i contenuti didattici e mm, che si focalizzano sulla robotica, sull'uso della LIM, del podcasting e buono anche il livello dei servizi online messi a disposizione dei docenti, delle famiglie e degli alunni. Ritira il premio Monica Masazza, referente di progetto e Bianca Troppino, referente del sito più qualche accompagnatore.